Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2, oggi vi farò vedere qual è l'eroe in assoluto più forte di Overwatch 2 secondo me, nel caso in cui non siete d'accordo scrivetemelo sotto nei commenti secondo voi chi è il vostro eroe più forte? Di Overwatch 2. Come vedete, sto cercando una partita competitiva, quindi lo proverò in una Ranked, o meglio, lo giocherò in una Ranked perché l'ho già giocato questo eroe parecchie volte, proprio perché è forte, permette di tra virgolette staccare un po' la spina e giocare un po' più rilassati perché non bisogna nemmeno mirare tanto, visto dando degli indizi e lo vedrete appena entreremo in partita nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo eroe che vi sto mostrando nel video e chi è secondo voi invece l'eroe più forte in generale se non siete d'accordo con me e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti oltre che controllare in descrizione nel primo commento dove ci sono delle prove gratuite dei servizi Amazon come Amazon Music, Amazon Prime eh, per le spedizioni, Prime Video per i, i serie TV voi film dove potrete semplicemente prendere la prova gratuita se vi interessa. Detto ciò andiamo subito a vedere l'eroe più forte del gioco di Overwatch 2 in questo momento perlomeno. Poi nel caso del metacambi farò un nuovo video. Partita trovata ed eccola qui. Moira è l'eroe più forte del gioco attualmente. Moira semplicemente non ha senso è fortissima a livello di danni pur essendo un supporto spesso spessissimo anzi vi ritroverete a fare più danni dei campioni da danno stessi è molto forte a livello anche di cure perché se resistete un po alla tentazione di fare tanti tanti danni e vi mettete anche effettivamente a curare i vostri alleati farete molto bene a livello di cure non magari ai livelli top di mercy o e i support che fanno effettivamente solo cure però curerete comunque bene e altra cosa molto importante di Moira è che è quasi immortale è quasi immortale perché come ben sapete ha l'abilità sullo shift sul maiuscolo che gli permette, anzi le permette di smaterializzarsi, letteralmente smaterializzarsi e diventare quindi vulnerabile e riposizionarsi dove vuole è molto forte, molto molto forte Ecco qua, mandiamo la palla là, facciamo un po' di danni Guardate quanti danni che abbiamo fatto Oh no, dai che, che figura di merda che ho fatto Ok, siamo già morti Mi son beccato in faccia la qualunque Sì, però che culo ragazzi Allora, riandiamola subito Questa non dovevo farla, questa mossa Perché è stata davvero pessima Dopo aver decantato le abilità appunto E tutto quanto di Mercy oh, Scusatemi di Moira Ho fatto davvero una nabata Ok ci sono ci sono ragazze. C'è una torretta lì Ah c'è una torretta ok Buono curiamo Curiamo curiamo curiamo Ecco voi dovete usare il, il danno Solamente per ricaricare la vostra cura più che altro O per provare a finire Dei nemici Ecco come vedete in quel caso Okay. Usciamo di qui Perfetto Curiamo Ottimo Vedete che gli ho assicurato l'uccisione Aia Che botte Oh no mi sono incastrato Ok diamo cure Diamo cure E eh niente L'obiettivo l'hanno preso Il nostro tankster ha messo in una posizione un po' di merda eh. È da dirlo Ok ora andiamo a finire il, lo zeniatta come vedete abbiamo assicurato un'altra kill attenzione a quello che si sovraccarica hanno anche loro una moira ovviamente eh, cerchiamo di tirare giù quella torretta così che non faccia più danni alla gente niente è morto il nostro tank no via via via via via via okay. uh. via a far danni, ragazzi. Allora ora spawnano lì, che okay, è pessima cosa per noi. Però, dobbiamo fare questo. Teniamoli in base. Non facciamo letteralmente uscire dalla base. No, peccato. Mi hanno sparato anche da dietro di là. Ok. Ok, loro hanno conquistato il punto. Però come vedete, a livello di danni siamo messi molto bene. Siamo praticamente in linea con i danni avversari. A livello di cure... Non messi tanto bene quanto gli altri supporti. Questo è vero. Però, insomma, nemmeno malaccio. E a livello di eliminazione siamo all'ina con l'altra squadra. Mm, purtroppo lì però i nostri compagni sono morti. Dovrei usare un po' di più la palla delle cure. Questo è vero. Mm. Eh no, no, no, no, no, no. Usciamo un secondo da qua. Tiriamo un po' di danni lì. La mia palla continua a fare danno nel frattempo. Allora, andiamo qui dietro di loro. Ecco fatto, curiamo. È una ranked questa, vi ricordo. Eh? È una partita competitiva. Quella palla l'ho buttata malissimo, non ha fatto danno a nessuno. E dobbiamo andare a salvare quel Sigma, mi sa. È esattamente così. Nooo, mi hanno disintegrato Ok, complimenti Dovevo andare via subito con la smaterializzazione Però ragazzi, calcolate che io non sono un pro player di Overwatch eh? Io vi sto mostrando qual è l'eroe più forte Poi però sta a voi giocarlo effettivamente bene Ed essere bravi uh, ad Overwatch 2 Io non sono un pro player Gioco per divertimento ogni tanto Ma come vedete appunto Non sono niente di che Dai, palla di merda Okay. Continuiamo a curare qui Buono Ottimo Ottimo Gli avevo messo la palla dietro così che non potesse proteggersi Con lo scudo Non so se riesco ad assicurare quella kill No no no via via Cacchio non ho fatto nemmeno tempo a smaterializzarmi cioè questi hanno sangue alla bocca comunque eh? Guardali, guardali incazzati Vabbè che culo però questo Mi ha preso in testa con una palla disegnata da lontano Va bene Questo è culo eh Io continuerò a dire che gli headshot su Overwatch A una certa distanza sono culo Sono semplicemente culo Sì vabbè ma no. Cosa che hanno fatto morire tutti così? Tiriamo via questa Moira Perfetto Curiamo Aia porta Buono Andiamo la cura lì Perfetto Curiamo anche lei Ottimo Ho fatto un po' di danni Eh là c'è una torretta però Devo inviare Devo inviare una palla Per pulire un po' Buono Questa ultimate è molto buona Ok, ha già ucciso tutti i Genji. Io però gli do una mano. Ok. Forse quella ultimate è stata in realtà un po' overkill, eh, c'è da dirlo. Ok, ha buttato via tutte le ruote, si carica quello. Via. Yeah. Quella palla mi stava disintegrando. Pericolosissima la palla di Moira quando vi arriva così, eh. Che state indietreggiando. Via. Yeah. È morto il nostro Ramatra. Porco cane. Eh, senza tank è un po' dura La faccenda qua, eh. Io posso fare un po' di danno, ma. Niente, non ce l'ho fatta. Buono. Hanno quasi ucciso Moira. E ecco, qua Moira ha fatto una bella ultimate comunque eh. Da sola ne ha tirati giù G2 non si va Niente male quella Moira Comunque ho più eliminazioni di tutto il team Questo per farvi capire quanto è comunque forte Moira Anche se io non la sto usando proprio benissimo Dai dai che ti curo Buono Vedete qua ho scelto bene di curare Al posto di mandare la palla da danno eh. Sì vabbè ma che cacchio è Ma è stato uno shotato cioè, non posso curare una cosa del genere. Eh? Cioè, con tutto il bene del mondo, ma come fai? Qua purtroppo il nostro Ramacra si è un po' buttato... Cioè Non so cosa, cosa ti sia preso in faccia per morire instant. È comunque un tank. Curiamo. Continuiamo a caricarci la ultimate. Via yeah. Quello ci aveva preso A gusto Con le martellate Buono Questo è un buon danno Reinhardt Continuiamo a picchiare Reinhardt Via yeah. Buono Reinhardt che va giù è un'ottima cosa Ah anche il nostro tank ha preso Reinhardt Ok buono Abbiamo vinto No, non abbiamo vinto, giusto? Era ranked. È una ranked. Non faccio molte ranked, quindi non ero abituato a questa cosa. Ora bisogna arrivare più avanti di loro. Ora bisogna arrivare molto più avanti di loro. Cioè, molto più avanti, semplicemente più avanti di loro. Per vincere. Io riprenderò ancora Moira. Perché vi faccio vedere comunque che va bene sia in difesa che in attacco. Moira è un champion. Anzi, è un eroe molto versatile. Potete usarlo praticamente in ogni situazione Altra cosa che la rende molto forte Perché in Overwatch ci sono degli eroi Che sono invece molto situazionali Che sono buoni solamente in attacco Oppure solamente in difesa O che sono buoni solamente dalla distanza Oppure a corto raggio. Moira dove la mettete la mettete va bene E anche questo la rende molto forte Non sei quasi mai in una posizione, Nella posizione di dire No non va bene questo campione In questa, in questa fase Moira va bene ovunque Bro, dice Noab MX. ma chi è Noab? Ah, il manco. tizio qui, Genji. Sì, I'm this anyway. Your piedi 15 volte ma che ho fatto. E ora. Ma di cosa sta parlando? Vabbè, lasciamolo non parlare. Dire, ora bisogna vedere se si riesce a fare qualcosa qui. Io me ne sto un, un attimo, attimo dietro. Di non I was <ride> ok. Niente, si stanno insultando perché Genji non ha molto danno E vabbè, è andata così Effettivamente Yopi danno di Genji E fa un po' ridere questa cosa Andiamo, andiamo la palla Diamo un po' di cure E niente Ho provato Riesce a rimbalzare quella palla No Non è riuscito a rimbalzare Però abbiamo ucciso Ottimo Vedo che entrambi hanno preso Torbjorn eh? Magari in meta in questo momento Torbjorn E niente oh Cioè quello lì si butta lì e muore Cioè non hanno capito che non deve buttarsi così E non arrivo a curarlo così tanto eh? Cioè posso lanciare la palla Ma avete visto anche prima Che la palla da sola non è che faccia tanto questa è una buona palla invece Ho fatto un bordello di danno Niente, quello è andato Continuiamo a far danno In confronto alla loro Moira Sto andando molto bene No! Genji Buono Buonissimo Andiamo ad aiutare Reinhardt Buono Via No, dai, mi sono incastrato. Ammazziamolo, ottimo. Grandi. Grandi, grandi, grandi. Questa è stata una bella azione. Riprendiamo il carico. Fatti curare, per favore, stai fermo. Grazie. Dai! Niente, oh, sono morti tutti come... Sono morti tutti davanti ai miei occhi, proprio. Via. Evitiamo il... La... La ultimate di viva Anche lui morirà, sì Ha fatto un po' una nabatina lui di eh Via E eh, qua però mi sono un po' incastrato io mi sa Allora, curiamoci Con la nostra stessa palla Via Oh no, la cacca di torretta No, qua sono morto non c'è niente che possa fare, a parte fare questo, andarmene e tirare la palla lì per curare lui. No, sono morti entrambi. Però l'idea c'era: l'idea c'era. Ok, abbiamo ancora un Winston lì. Buono, via. No, peccato, mi ha preso il grab E quando si prende il grab è un po' difficile L'ho spammato il, il maiuscolo ovviamente per andare via Ma un colpo me l'aveva attirato lo stesso La ultimate ce l'ho pronta, eh Non ho voluto usarla lì perché non mi sembrava Una buona ultimate Ora possiamo iniziare ad andare fuori Buona una torretta qui Ah, l'ha tolta Ok Buono Ho aiutato ad eliminare quel tipo. Via, con un po' di danni. Oh, e lui cosa ci fa qua? Muori. Guarda, guarda come vengono su di me stronzi. Epa, via, corretta, da togliere immediatamente. Eh non ce la faccio però da solo a togliere la torretta eh. Andiamo ad aiutare loro Buono Curiamo, curiamo, curiamo Ok ho la ultimate Ho la ultimate di aiutarla in questo momento Non so se l'abbia usata bene Effettivamente Via Bella ultimate quella Da parte sua Ha ammazzato praticamente tre persone No, no, no, no Via Buono, buono, buono Continua No, troppa gente Non ce la faccio qui Cacchio. Via Ok la faccenda qua eh? eh Devono eliminare quella torretta Altrimenti è un casino Tiro una mano Ok Riesco ad arrivare su... Viva E eh, che cacchio! L'hanno fatto Via yeah. Riesco a dare una mano Con le cure? Mi sta di nuovo Sì però Magari ti fai vedere Grazie Posso curarti Perfetto Oh questo questo, questo ponte è Comunque difficile da passare eh? L'ho anche ultato Ma non è servito a niente dai, dai quello crepa Quello crepa Buono Morta Grandi Grandissimi raga Grandissimi bro Per rimanere in tema di Avatar 2 Allora Il ponte finalmente L'abbiamo passato Questa No Diva Perché si è andata così avanti Polla Via Ok Anche il loro Diva è venuta avanti Via Rimaniamo dietro il carro No dai è stato ucciso dal, dal richiamo del coso di diva Che sfiga oh Ok Andiamo un attimo via da qua Il drago si trasforma Ok Eh niente E quella ha urtato completamente a caso di là l'ho proprio buttata via eh. Però io non posso venire là ragazzi insieme a voi Ecco perché non posso Perché altrimenti questo mi, mi sega Cosa è rimbalzata la mia palla? Perché devo andare di là mi sa eh? Niente Purtroppo abbiamo perso Però spero di avervi fatto vedere Quanto è forte Moira Ho fatto praticamente tanti danni Quanto i danni Ho fatto 10.000 cure Alla fine più cure di tutti Anzi loro avevano due supporti E eh, ho comunque fatto più eliminazioni Di tutti nella nostra squadra Purtroppo abbiamo una squadra composta un po' da brocchi, specialmente quel Genji, c'è da dirlo, e spero di aver comunque fatto vedere quali sono le potenzialità di Moira. Si può giocare anche in maniera molto più aggressiva di quello che ho fatto io, qui avendo due tank e essendo l'unico supporto, dato che la gente non prendeva supporti, ho preferito rimanere un po' più indietro rispetto all'azione per poter curare di più. Ma se voi avete due supporti, come è giusto che sia... Uh, potete andare anche avanti in realtà potete essere molto più aggressivi usare la smaterializzazione per andare dietro i nemici come vedete in uno short che ho pubblicato proprio qui sul canale qualche giorno fa e praticamente ucciderli con il vostro danno usando magari anche la palla da danno se usate sia la palla da danno che il vostro danno con il tasto destro fate un bel po' di danni e gli squishy durano davvero poco ma andiamo a fare un'altra partita sempre con Moira Vediamo un po' se riusciamo a fare una partita più aggressiva questa volta Bisogna vedere più che altro se prendono i support Se, se qualche altro nostro compagno prende un support Non sapevo che in competitiva la gente potesse prendere chiunque volesse Pensavo fossero comunque contate le, i ruoli, no? E invece a quanto pare ognuno prende quel che vuole Va bene, non lo sapevo Partita trovata Andiamo a prendere la nostra Moira Eccola qua e vediamo cosa ti riesce a fare. Dobbiamo attaccare. Siamo in Nepal. Va bene. Ho delle skin per Moira? No. Ho solamente la skin volendo di Overwatch 1. Voi cosa preferite? Overwatch 2 o Overwatch 1 come skin di Moira? È molto simile in realtà, eh? Cambia molto poco. Cambia giusto il colore del vestito. Questo, questa sorta di collare che attorno. Niente, mi è uscito Overwatch 1. Vabbè, anche giusto così. La prima partita l'ho fatta con Moira Overwatch 2. Questa la facciamo con Moira. Oh, Overwatch 1. Grazie. E non farò mai canestro. Niente. Andata. Una volta l'ho fatto però, sono riuscito a fare canestro. Andiamo. Vediamo un po' cosa si riesce a fare con Moira questa volta Questa è ma una mappa non male per Moira Perché potete lanciare la palla qui dentro E se siete bravi la fate rimbalzare parecchio mm, Sto cercando di curarti bro Però è un po' difficile perché vai ovunque Niente, partito Buono Dobbiamo andare ad assicurare qualche kill. Ecco fatto, vedete? Vedete il modo aggressivo di giocare in Moira? Ecco, lei si è teletrasportata su qualcun altro, va bene. Buono, buono, finché loro restano là non, uh, non ci danno problemi, eh. Ha provato a grabbare lui. Ho sentito il rumore del grab. E noi continuiamo a dare cure e supporto al nostro team. Certo stanno... Stanno facendo un po' prendere. Eh. Questo ora grabberà immagino. E infatti lo sapevo. Come reggere nel pensiero proprio. Ai Rodog. Però bisogna ucciderlo Rodog. Eh. Non, non si può lasciarlo così in vita. Eccolo. Niente. Devo riposizionarmi meglio qua. Però qui il mio team ha fatto un po' un errore Cioè c'era Rodog letteralmente in mezzo a loro E non so cosa abbiano fatto di preciso Perché tra l'altro sono morti tutti Magari se fossero concentrati su Rodog tutti insieme L'avrebbero ucciso Curiamo, curiamo Bisognava curare Dai raga, dai Niente E ora arrivare Ora arriva il coso Ok, lei si è certificata per proteggerci dalla bomba E eh, però ragazzi ci servono un po' di danni qui, eh Mancano dei danni Vai, avanti Eccolo, eccolo, eccolo Si è preso tutta la palla in faccia E uno muore Eh, non può sopravvivere ma dai che palle Mi ha stunnato Non potevo smaterializzarmi via Pensavo che il grab in realtà l'avesse già tirato Cioè non, non pensavo ce l'avesse ancora da tirare lì Anche perché stava scappando ora un po' E perlomeno il nostro Sergio lì con Con il carro armato sta facendo un po' di danni Però boh, ragazzi Questa partita sembra ancora con un team molto scarso eh? Cioè non, non fanno danni Non riescono a far danni Buono. Niente Buono Andiamo ad assicurare La su zenata Complimenti a questo zenata Ho fatto anche un po' di strafe Laterale per evitare i suoi colpi Ma mi ha colpito in continuazione Complimenti Poco da dire Di quello però doveva morire ragazzi eh. C'aveva cioè, fatto un errore da, da principiante Posizionarsi in quel modo lì. I nostri erano un po' addormentati. Mm. Con la ulti di Kiriko è meglio andarsene. Eh? Io qua provo a tenere in vita la gente. Anche perché far danno ora che c'è la ultimate di Zenata non ha molto senso. Niente. Sono morti tutti. O oh, quasi tutti. non posso andare là ovviamente sarei morto comunque e in questo team davvero pochi pochi danni troppo pochi danni cioè loro zenate hanno fatto 2700 danni e 3800 cure complimenti cioè, più, che da più che pochi danni in questo team poco focus continuano a far danni sulla gente sbagliata e non punivano gli avversari quando facevano degli errori di positioning come quel junkrat che si era buttato in mezzo a noi a caso e nessuno l'ha colpito, ero solo io lì a fare così con quella manina. No, non... <ride> non, non, non potevo ovviamente ucciderlo da solo. E loro poi erano a guardarsi a giocare a briscola, non so qualcosa. cosa. Vediamo se adesso con questa mappa riusciamo a fare meglio. Vai, andiamo. Devo comunque più che fornire molte cure e fornire molti assist. Fornire anche molti danni Cioè Più di così ragazzi Un po' difficile eh Fare qualcosa Guarda è già morto Ma perché i nostri muoiono subito? Lo provo a dargli una mano così però Cioè Ray Fai qualcosa Eh niente Cioè vedete eh? non, uh, non fa danno E muore evitato il grab con i sensi di ragno lì eh ma no, niente cioè ragazzi non non fanno danno è incredibile guarda muoiono in continuazione ti riesci a uccidere qualcosa per favore no dai ma che schifo che ho fatto <ride> Dai, Ma che Ma può credere la probabilità Di sta cosa Di prendere la rampa Del muro E far sì che poi La fisica del gioco Tutta sballata Mi buttasse giù Vabbè Vabbè Tanto questa partita Mi sa che è bella Che è andata eh. Non abbiamo modo di Nemmeno di uscire Dalla base Per farvi capire Non so esattamente Contro chi mi abbia messo Però boh, Evidentemente Gli avversari Sono molto più bravi di noi poco da fare andiamo sul punto ragazzi proviamo a conquistarlo altrimenti qua buonanotte Se non stiamo sul punto non da chi esattamente ok non tutti a posto miei, no no ci sei tu sergio che sei un po' messo maluccio Dai quel bastion che non muore Dai però che. Che. Mm. Che nervi! Tra tutti doveva prendere proprio me. Mentre sta vultando, tra l'altro. Ed ora giustamente crepano. Noi, i, miei, i miei compagni, no? Perché non c'è nessuno a sopportarli. Guardai lì. Che muoiono come mosche. è buono io ho preferito andare con un po' più di danno ah one shot quella roba di bastion quando lo usavo io non mi sembrava che one shot le ha tirate tutte e tre lì ah ok forse per quello forse per quello perché non mi sembrava che con un colpo bastion one shot a meno che magari se ti prende proprio nel centro one shot i bersagli con meno salute ok ok diamo un po' di supporto là quelle pure. Davvero no? non ci sono stati curati? Vabbè, ma che palle però sta cosa, ragazzi? Ma che è? Ma che è sto Rodog? Ma perché sta giocando contro di me? Che sono evidentemente un nabbo. E questa dovrebbe essere una ranked skill based matchmaking. Che invece mi ha messo contro un tizio che è molto più bravo di tutti quelli che sono qui dentro. Quel Rodog. Cioè. Oh. Ha 3 miliardi di danni. Non, non si capisce. È immortale. Guarda, guarda, fa a muoio io, eh Che culo oh. Hai visto a fare qualcosa? Muore eh? Buono, buono Muore anche lui, ottimo Bella questa giocata, eh. Dai. Uh! Fortunatamente siamo riusciti a prendere il punto. Ulo. Mamma mia, ragazzi. <ride> Al limite proprio, eh. Quindi adesso riusciamo a vincere questa partita. Per vincere la nostra prima ranked in coda da support. E vediamo. Vediamo, questa mappa qua non è male per Moira perché è ancora uno spazio chiuso, quello da conquistare dove si può tirare dentro la palla e fare sicuramente dei danni se qualcuno è lì dentro. Quindi vediamo, sto prestando a tirare per questo... Ok? Evito di farlo. Allora... Dai, dai. dai. Nel computer quanto è caldo? Abbastanza. Comunque calcolate che sto giocando in 4k Registrando In 4k Registrando la webcam su obs Un po' un casino Comunque il computer lo sto sforzando parecchio Sicuramente il computer è relativamente potente Buono buono buono Via via via via, via. E eh, niente Qua mi sono incastrato io in un. In... in un vespaio dai, diciamo così. In un vespaio sono andato Dovevo indietreggiare Invece sono andato in avanti e sono morti tutti Ok E qua forse potrebbe essere stata colpa mia Cioè non dovevo morire così in maniera così stupida Comunista Ma che danno ho fatto? Che è stata Keypo? Va bene, c'era cioè full vita, se non sbaglio E mi ha ucciso con un colpo Raga, uccidiamo questo tipo, per favore Non può rimanere sempre in vita, però Che palle, ma dov'è il focus dei nostri danni? E a chi stavano sparando lì? Niente, continua a morire One shotato da Torbjorn Ah, ma perché c'è anche la torretta che spara per. Ah, lui semplicemente spara lì a caso. E colpisce. Eh, quando vi dicevo che gli headshot in Overwatch sono fatti a caso, no? Altra dimostrazione. Ok, ha ucciso solamente Cassidy. Speriamo in qualcosa di meglio. Abbiamo un po' di cure qui. Buono, bravi, avete ammazzato pure Kiriko Io in questo round sto facendo cagare Me la sono giocata bene nel secondo Anche nel primo, a dire la verità Qui invece sto facendo davvero cagare Sì, però anche lui. Cacchio Buono Ho oh, un po' di focus finalmente fatto bene Vedete che anche Quando si focussa bene il, Anche il loro tank va giù Vieni qua, vieni qua, che figura. Via. Buono, grandi. Buono. Perché non muore quella torretta? Che l'ho colpita tre anni, scusa. Perché stavo colpendo quella torretta con la mia ultimate e la sua vita non andava giù? C'era Torbior dietro che la stava riparando nel mentre. Non mi sembrava però. Non mi sembrava proprio. Sta Vogliono andare ad essere così aggressivi? Eh? Domani? Che danni? Complemento. Vodo. No dai, è rimasto in vita quella merda. Buono Curiamo, curiamo, curiamo Buono, ha mutato di essere la ultimate di Kiriko Che è la ultimate di Oso, maialone Quella fara potrebbe darci qualche... È Fara o no, è Junkerat, ok Vedevo degli esplosivi Pensavo fosse Fara. Mezzogiorno di poco il cazzo Ecco Abbiamo vinto Eh lo accetto lo accetto Bella Grazie Sergio O Sergio Good job healers Oh grazie Vediamo quanto ha curato davvero Eh 8000 punti Non male Non male Non male Contando che ho fatto nel frattempo Anche 6000 danni Insomma Chi sta Questa è stata l'azione Che ci ha fatto vincere Effettivamente eh. Cioè loro hanno buttato via Due ultimate molto importanti Specialmente quella di Krikko e sono stati inculati malamente. Ecco fatto ragazzi. Io quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Moira come eroe. Se pensate anche voi che sia attualmente l'eroe più forte di Overwatch 2. Quello più versatile e quello insomma più forte semplicemente. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Nel caso fatemi sapere nei commenti se invece... Pensate che sia un altro l'eroe più forte di Overwatch in questo momento? Scrivetemelo pure nei commenti, vediamo quanti eroi saltano fuori. E io vi rimando quindi ad un prossimo video sempre su Overwatch, dove vi farò vedere chi è il tank più forte di Overwatch 2 attualmente. Carica! Provate a domare questo! No! E ora il mio spettacolo preferito!